buongiorno assessora salve buongiorno buongiorno a tutti allora ieri consiglio comunale straordinario ATAC concordato preventivo intanto la domanda è se questa notizia che anche ieri dal dibattito è emersa che oggi ritroviamo sui giornali di un ulteriore aggravamento del debito di ATAC di circa 220 milioni se trova conferma e eh, eh, eh se non è la, la dimostrazione di, una, di un pozzo senza fine per il debito. Allora sì, su, queste, su questi importi che ho visto oggi insomma, presenti anche sulla stampa posso dirvi che bisogna fare una precisazione. Allora, la perdita operativa di Atac eh, di quest'anno, quindi del 2016, anzi scusate, sarebbe stata di circa meno 40 milioni. Poi sono intervenuti nell'ambito de, de, de, degli ultimi mesi e eh, altri elementi che hanno diciamo, aggravato ma non la per la parte operativa evidentemente e parlo del discorso della riconciliazione dei crediti che ogni anno ATAC eh, dovrebbe effettuare nei confronti di, di, di Roma Capitale e viceversa. Insomma dai controlli che sono stati effettuati eh, da, dagli uffici, dalla ragioneria, dal, dai dipartimenti interessati, quello che è emerso è che eh, da un controllo più, oh, ripeto approfondito, fatto anche in vista del bilancio consolidato, che eh, dei crediti che precedentemente potevano essere eh, riconosciute l'azienda di fatto quest'anno uh, sono stati eh, visti in maniera diversa, quindi diciamo che questi controlli effettuati in questi mesi hanno, hanno messo in evidenza che non si poteva più riconoscere un troppo importo di, di queste partite che invece Atac, ripeto, negli anni precedenti aveva, aveva riconosciute quindi Infatti, per, se ho capito poi... bene assessore, mm -hmm. 40 milioni sono il debito del 2016 in più il resto sono debiti degli anni precedenti che vengono letti in maniera diversa in virtù di Perdi, sì. perdite. Sì, diciamo che... di sì. Uh -huh. Quindi questo Esattamente. Per... Che cosa significa però questo per il bilancio 2016 di Atacca, che peraltro ancora non è stato approvato, e in vista del bilancio consolidato dell'amministrazione comunale entro il 30 settembre? Perché poi qui c'è allora, un... Sì, sotto il profilo del, del bilancio consolidato di Roma Capitale posso dirvi insomma, che gli uffici sono a lavoro, quindi insomma, non ha delle, come dire, delle criticità di, di alcun tipo. Sotto il profilo del bilancio di Atac posso dirvi che eh, stiamo in attesa anche adesso del deposito da parte dell'azienda dei, dei documenti definitivi, in modo tale che possiamo poi anche eh, procedere ai controlli eh, da parte dei dipartimenti e poi eh, all'approvazione. Quindi stiamo in attesa di, di chiudere tutti i processi che poi portare l'approvazione di questo bilancio. Concordato preventivo. Il allora, rischio, io... le dico i rischi che anche dalla nostra discussione sì. ieri e oggi sono emersi, c'è cioè qualcuno dice l'amministrazione a 5 Stelle dà una lettura politica, qualche nostro ascoltatore, anche interlocutore che è intervenuto, dice prende tempo per scavallare le elezioni perché in realtà il concordato preventivo alla fine quando verrà Chiuso, se verrà chiuso, con, davanti al giudice porterà a una diminuzione sia degli stipendi dei lavoratori sia a un innalzamento del prezzo del biglietto e anche al taglio di qualche linea. È una lettura che ci può stare? Questa è una lettura che eh, da una parte mi fa sorridere, da una parte eh, insomma, chiaramente crea dell'amaro in bocca eh, perché evidentemente non si è capito bene qual è l'obiettivo di, di questa operazione. L'obiettivo non è un obiettivo politico, l'obiettivo è un obiettivo di sostanza. Io capisco che eh, come dire, nel passato ci si era sempre abituati a delle reazioni eh, che erano legate in qualche modo a un risvolto politico, però vi dico una cosa, questo non è eh, il caso eh, in questione. Quello che ne abbiamo voluto fare è responsabilizzarci, cosa che non è stata fatta nel passato, rispetto a quello che dovrà essere il futuro dell'azienda. È un atto di responsabilità che stiamo facendo nei confronti della città e nei confronti delle persone che hanno votato eh, la sindaca del Movimento 5 Stelle. Noi crediamo quindi che oggettivamente questa soluzione è una soluzione che potrà rompere con tutti gli schemi del passato e che potrà rilanciare l'azienda ne sono estremamente convinta insomma, anche perché purtroppo la città sa bene come sono andate le cose negli ultimi anni, quindi tutti gli sprechi che ci sono stati in azienda, il fatto che Atac fosse stato un bacino elettorale e un posto in cui piazzare, come sappiamo anche dal caso Parentopoli, gli amici degli amici i parenti dei, dei, dei parenti ecco tutto questo con questa amministrazione è finito e questo credo che non abbia degli obiettivi soltanto politici ma abbia degli obiettivi di sostanza importanti noi vogliamo che le cose inizino a funzionare in maniera trasparente in maniera adeguata e che soprattutto questa città abbia il servizio di trasporto pubblico che merita. Sul fronte degli investimenti perché noi parliamo di Atac no? e l'Atac è la situazione che abbiamo descritto l'amministrazione ha messo in atto una strategia che è quella del arrivare al concordato preventivo con gli obiettivi che lei ha indicato il dibattito poi aperto ma in questi mesi non c'è il rischio che, non, che si paralizzi qualsiasi piano di investimento sul trasporto pubblico a Roma, dalle cose banali, le strisce gialle che aiutano ad aumentare la velocità commerciale, eh, ai tratti di metropolitana, penso alla linea B di cui tante volte abbiamo parlato anche con lei, fino a casa al monastero, cioè non, non, non teme la paralisi un po' del suo settore? No, assolutamente no, anzi, allora io vi dico, poi bisogna fare un ragionamento di insieme. La mobilità su Roma è composta da tante cose e ATAC è una di queste cose, è uno di questi, eh, di questi tasselli, che però è delegato dall'attività di programmazione e di realizzazione delle opere che stiamo, che stiamo andando, andando avanti. Vi posso dire che però oh, oh, gli investimenti anzi devono essere eh, come dire, eh, accelerati il quanto più possibile e questo l'abbiamo dimostrato in questi anni, i corridoi eh, filoviari dell'Eus, abbiamo fatto ripartire anche quelle, quelle attività, le attività di progettazione che stiamo facendo su tante eh, altre opere legate al piano urbano della mobilità sostenibile. Ecco, su questo vorrei eh, fare insomma, una, eh, una chiosa. Noi abbiamo un disegno molto molto molto specifico che poi verrà anche, eh, tra l'altro eh, come dire, definito in maniera puntuale attraverso questo POMAS, attraverso una, eh, anche una partecipazione attiva della cittadinanza. Questo è chiaramente un metodo completamente eh, diverso eh, rispetto al passato innovativo che disegnerà la città del futuro. Ecco, attraverso anche questi investimenti che io voglio, eh, tutti noi vogliamo come amministrazione debbano anche privilegiare il ferro, quindi la costruzione ad esempio anche di, di, di nuove linee tranviarie, comunque il prolungamento delle linee metropolitane esistenti. Questi sono tutti i temi su cui già stiamo lavorando. Ecco, tutti questi interventi assieme potranno far sì che anche ATAC alla fine possa beneficiare eh, di tutto questo. Quindi diciamo che questa amministrazione, ripeto, ha un disegno di insieme e ogni tassello sta eh, producendo degli effetti e li dovrà ancora di più eh, in futuro. Dunque, diciamo che il concordato di ATAC non ha nulla a che vedere con l'attività di programmazione che va avanti eh, in maniera anzi molto molto molto veloce. Il tavolo con le organizzazioni sindacali, iniziano le scuole e arrivano già i primi scioperi in proprio in relazione alle vicende di Atac, come sta andando? C'è stata una riunione ieri prima del Consiglio Comunale, vi siete riconvocati e se ricordo bene per lunedì prossimo, eh, insomma, si può evitare un braccio di ferro tra amministrazione, Atac e organizzazioni dei lavoratori oppure ci aspettiamo un autunno caldo? Barbara, io ieri eh, nella mattinata ho incontrato diverse serie sindacali, c'è stato un confronto molto accurato, approfondito sui temi sono certa che eh, con le eh, rassicurazioni che abbiamo dato circa il mantenimento dei livelli occupazionali, eh, un percorso eh, collaborativo possa essere portato avanti, C'è sì, stata eh, ampia disponibilità a partecipare a, a, questa, a questa procedura, a questo percorso eh, che voglio sia completamente rassicurato, io credo che il piano di risanamento di APAC debba necessariamente passare anche per una eh, come dire, approvazione eh, sociale se così possiamo dire eh, e credo che eh, questa volontà anche di coinvolgimento sia stata percepita, sia stata capita dall dalla gran parte, quantomeno delle organizzazioni eh, sindacali. Quindi io, come dire, eh, rinnovo quello che ho detto a loro ieri per avere un atto di responsabilità nei confronti sia dei propri lavoratori sia anche nei confronti dei, dei cittadini. Questo è quello che ho detto loro e, e lunedì proseguiranno i tavoli di discussione per approfondire i temi, quindi per... Mh, come dire, viaggiare al meglio eh, assieme anche in termini di, di informazioni da condividere e da, e da percorso da intraprendere. Ecco. ATAC non è solo questione romana il governo nazionale va chiamato in causa, cioè il problema de, delle risorse per il trasporto pubblico romano Roma prende meno di quello che gli spetterebbe tanto per dirne una ha dei vanta dei crediti nei confronti dello Stato e nei confronti della Regione. Eh, non c'è bisogno anche qui di una sferzata anche rispetto alle altre istituzioni. Sembra quasi che Atac sia un problema romano. Su questo ha completamente ragione, il problema del Fondo nazionale dei trasporti è in realtà è un problema su cui si dibatte eh, da anni, insomma è chiaro che a livello centrale hanno nei, negli ultimi, negli ultimi 5-6 anni ridotto considerevolmente le risorse destinate al trasporto pubblico eh, in Italia. Eh, considerate che, eh, che su Roma ci sono stati negli ultimi anni anche dei periodi in cui eh, i livelli di contribuzione a livello statale erano, erano veramente bassissimi, quindi se anche ADAC si trova in questa situazione sicuramente anche per la scelta che sono state fatte a livello eh, nazionale. Io credo che sia eh, doveroso da parte del governo eh, cominciare e continuare a incrementare questi, questi fondi per dare la possibilità anche alle imprese che nel corso degli anni hanno pagato, oltre alle proprie inefficienze, anche una eh, scarsa eh, messa a disposizione di, di risorse anche dalle, dalle, dalle parti governative evidentemente. Eh, anzi, io credo anche che eh, a livello di governo oh, sia necessario, io su questo sto oh, interloquendo, ho già inviato delle, delle richieste al Ministero dei Trasporti, si, si debba anche seriamente pensare agli investimenti anche sulle infrastrutture in estere, parlo delle, della manutenzione sulle linee metropolitane A e B, questo è un punto molto importante eh, perché queste metropolitane di fatto oh, negli ultimi anni non hanno ah, assolutamente ricevuto degli interventi di manutenzione straordinaria, ci si è limitati all'ordinarietà, ma questo non è possibile, evidentemente in una città come Roma. Non ha capitare eh, come Roma, ma è anche importante che ci siano delle risorse da investire su altre opere e infrastrutture, questo lo voglio sottolineare cento volte, soprattutto sul ferro, perché il ferro ti garantisce sostenibilità ambientale, puntualità, certezza nel servizio e anche una maggiore certezza rispetto eh, alle entrate, quindi da, da bigliettazione. Quindi insomma credo che eh, sia importante anche avere un sostegno e continuare ad averlo eh, su Roma, perché eh, diciamo che Roma anzi meriterebbe in realtà dei fondi speciali per il trasporto visto che è... Come dire, In questi anni eh, la città è stata abbandonata sotto ogni prospettiva, sotto la prospettiva aziendale, sotto la prospettiva anche delle risorse necessarie a far ripartire alcuni servizi. E ci venga a specificare che eh, questi investimenti sono, sono un bene non soltanto per la mobilità e quindi per far sì che il cittadino possa poi spostarsi in maniera più adeguata col trasporto pubblico, ma sono anche occasioni di crescita economica, perché non dimentichiamoci eh, quanto indotto si può creare quando si avviano investimenti in opero in una città. Insomma, driver strategici che dobbiamo considerare quando parliamo di investimenti quindi il contributo del governo deve esserci e quindi io spero mi auspico che questa contrattazione che va avanti da, da qualche mese con il Ministero poi possa portare a dei risultati concreti in termini di stanziamenti di risorse prima di salutarla due domande che ci arrivano ancora dagli ascoltatori ha pesato, secondo lei, le chiedo un'operazione un, un di verità. Questo turnover del management di Atac in questo anno. Cioè si è perso un anno. Si poteva arrivare se la strada è giusta e quella del concordato preventivo, ci si poteva arrivare eh, qualche mese fa? Guardi, molto semplicemente quello che si è fatto in questi mesi è valutare perché scelte così importanti non possono essere certo prevedere oggi al domani bisogna vedere l'azienda come è stata trattata, bisognava analizzarla quello che abbiamo fatto da quando siamo arrivati è in qualche modo sostenere una situazione che era drammatica abbiamo messo sul campo i 150 bus eh, la cui procedura era ferma ormai da mesi abbiamo recuperato i famosi irobus che erano abbandonati in un deposito per i, di tortagnotta ormai da anni, abbiamo cercato di recuperare il recuperabile quindi abbiamo messo anche a disposizione di 18 milioni ad agosto dell'anno scorso per comprare nuove, eh, tre, nuove rote ai treni della, della metro A e B per mantenere almeno un pochino eh, l'infrastruttura poi eh, con andare avanti del tempo ci siamo resi conto che eh, la crisi finanziaria di Atac era troppo, troppo, troppo evidente quindi tutti gli errori fatti nel passato diciamo, eh, sono cominciati a emergere in maniera drammatica, eh, evidentemente anche legati al fatto che il servizio inevitabilmente andava peggiorando. Con un parco bus eh, con un'età media di 11 anni che cosa potevamo aspettarci? Che, che l'azienda fosse fare ricavi e eh, utili eh, straordinari, non credo. No? Quindi diciamo che eh, proprio come atto di responsabilità, poi soprattutto dopo eh, come dire, eh, le dichiarazioni dell'ex direttore generale fatte eh, a luglio eh, che ha comportato anche la pressione da parte dei fornitori sull'azienda, eh, ingiunzioni di pagamento di cui tutti eh, sappiamo insomma, eh, la strada a quel punto era, era inevitabile che, che dovesse essere anche questa. Per i lavoratori sui posti di lavoro ce la mettiamo la faccia, ed, eh, ce lo chiedono tanti autisti e tanti lavoratori di Atac eh, all'ascolto e poi altri invece gli utenti dicono che eh, il biglietto aumenterà nel 2018. Allora, quello che noi faremo l'abbiamo già dichiarato, sicuramente vogliamo proteggere i livelli occupazionali, vogliamo anche proteggere i livelli retributivi, anche perché un concordolo preventivo non annulla assolutamente le contrattazioni di secondo livello, non ha degli effetti diretti sul, sul personale. Quello che poi faremo sarà riorganizzare eh, il sulle, sulle tariffe come dire al momento non ci sono previsioni in vista uh, di questo genere intanto costruiamo assieme uh, il piano e poi vedremo insomma quali saranno questi esiti però ecco i capisaldi sono quelli che ti ho detto protezione del lavoro e dei livelli retributivi grazie all'assessore Linda Mileo e a risentirci presto ovviamente buon lavoro credo che ce ne sia grazie abiso. mille buon arrivederci